Voci che raspano, strisciano, ascolta, ascolta, ascolta, ascolta. Proprio qui in piazza Bottesini. Principalmente era un poeta, eh, un performer e da adesso vediamo che comunque sia che continua ad essere una voce che va. E dire qualcosa, recitare un verso, condividere qualcosa con gli altri. Perché appunto questo mezzo servirà... Sì, siamo stati... Almeno nei conclamati sogni, nomadi circensi, naufraghi dispersi, caraibici pirati. Senza memoria, io non sono niente. Senza memoria, tu non sei niente. Col burrone a metà sentiero. Quotentava di salvarsi quasi tutti, che vero di la cura non è, con la guarigione, di rinforzare sì, la cura quel <stra> la guarigione, de... di rinforzare la cura con la cura il suo paradiso con la cura con la cura di la cura con la cura con Deserte come le ombre di un piede su una nuvola. Alcuni sono dei poeti veri e propri, altri sono dei, eh, come dire, dei, dei musicisti, dei performer. Un canale deve avere tre caratteristiche: la semplicità di esecuzione, una buona tenuta, la possibilità di essere scelto sciolto all'interno del sangue. Sulle spiegare di passi del sangue che ci nasconda sul sangue. Tutto ciò quello che scongiamo. Dalla parente scopriora. Menosco minuscola piccola ancora. Che tiene più dell'America, più della Goldman Sachs, e regge più della Cina, di Shenzhen e di Shanghai. E non ha di neri. Non conosce default senza banche centrali. Grazie a tutti e grazie a voi per essere stati qui con noi questa sera.